Esploriamo il mistero dietro un video virale su TikTok che mostra una presunta creatura extraterrestre in Russia, svelando la verità su questa storia. Ciao a tutti, benvenuti nel canale del Pirata RB. Oggi parleremo di un mistero che ha fatto molto discutere negli ultimi tempi: la presunta apparizione di un alieno in Russia. Il video virale su TikTok che mostra una presunta creatura extraterrestre in Russia ha attirato l'attenzione di molte persone in tutto il mondo. Il video è stato condiviso su TikTok e in poco tempo ha ottenuto migliaia di visualizzazioni, like e commenti. Il video mostra una creatura umanoide mutilata, ipoteticamente morta dopo che la sua astronave si è schiantata in una regione gelida simile alla Russia. La creatura sembrava avere una strana pelle scura e un corpo allungato, con arti sottili e una testa allungata. Il video è stato accompagnato da una descrizione che suggeriva che si trattasse di un alieno morto, trovato in una zona remota della Russia. Il video ha diviso l'opinione pubblica. Molti utenti hanno creduto alla veridicità del video e hanno iniziato a condividere opinioni e teorie sull'esistenza di vita extraterrestre. Altri, invece, hanno messo in dubbio la veridicità del video e hanno suggerito che si trattasse di una bufala o di un falso. Il video ha suscitato molte domande e ha alimentato la curiosità delle persone sull'esistenza di vita aliena. L'umanità si è sempre interrogata sulla possibilità che ci siano altre forme di vita nell'universo, e questo video sembrava confermare le teorie di molti. Il video ha raggiunto un enorme pubblico su TikTok, ma è stato anche condiviso su altre piattaforme di social media come Facebook, Instagram e Twitter. In poco tempo, il video è diventato virale e ha suscitato l'interesse dei media di tutto il mondo. Ma qual era la verità dietro a questo video? Era davvero un alieno morto trovato in Russia o c'era qualcosa di più dietro a questa storia? Qual è la verità sul video virale su TikTok e il mistero dietro a questa storia? Dopo un'attenta analisi del video, gli esperti hanno iniziato a sospettare che la creatura mostrata nel video non fosse un alieno, ma altro. Infatti, molti hanno notato che la creatura sembrava essere fatta di una sostanza organica che poteva essere stata facilmente manipolata. Inoltre, il video sembrava essere stato girato con una qualità scadente, il che ha fatto sorgere dubbi sulla sua autenticità. Alla fine, gli investigatori hanno scoperto che il video non era altro che una bufala. Gli autori del video, Kirill Balsoft e il suo laboratorio, hanno ammesso che il video risalente al 2011 era uno scherzo nei confronti dei loro vicini e della rete in generale. Hanno rivelato che la creatura era stata creata utilizzando un pollo e briciole di pane per dargli la forma di un essere spaziale di un altro pianeta. Il portavoce del Ministero degli Interni russo ha confermato queste informazioni, svelando che il video virale su TikTok era falso. Inoltre, hanno aggiunto che gli autori del video avrebbero affrontato le conseguenze legali della loro azione. Molte persone che avevano creduto alla veridicità del video sono rimaste deluse e arrabbiate quando hanno scoperto che si trattava solo di una bufala. Tuttavia, ci sono anche coloro che hanno apprezzato l'ingegnosità degli autori del video e hanno trovato l'intera vicenda divertente. In conclusione, il video virale su TikTok che mostrava una presunta creatura extraterrestre in Russia era solo uno scherzo e non aveva nulla a che fare con l'esistenza di vita aliena. Tuttavia, il mistero dell'universo continua a stimolare la nostra curiosità e a invitarci a esplorare sempre più in profondità. Se sei appassionato di misteri dell'universo e vuoi rimanere aggiornato sulle ultime scoperte e curiosità, ti invitiamo a iscriverti al canale del PirataRB e a mettere mi piace sui nostri video. In questo modo, potrai seguire tutte le nostre avventure e partecipare alla nostra comunità di appassionati di scienza e misteri dell'universo.